Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, QRP Zulu 4 Victor Quebec Sierra, QRP Alessandro, Borgo VDT, non so cos'è, comunque Provincia di Parma, e dove un rapporto reale, reale, vieni avanti ancora Alessandro. Allora, io ti ringrazio per te 5,9, 5,9 reale. Sto provando un nuovo apparato, qui Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra QRP 5W la potenza, te il cambio! Per favore, Alessandro. affermativo affermativo allora l'apparato è un eh, scusami la pronuncia eh, Xung x6100 eh, ripeto Xung x-ray 6100 l'antenna è, è una Yagi due elementi a 20 metri da terra del Te cambio porca, porca. <ride> Non è lui. Affermativo, affermativo, ho detto lo provo subito, lo testo subito. Eh, scusami la maleducazione, non ho fatto abbastanza ascolto. Mi puoi ripetere il tuo nominativo? Scusa ancora, qui Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. E non ti preoccupare, il mio nominativo è Italia Ex-Ray 1 Hotel Papa Novembre. Italia X ray 1 Hotel Papa Novembre e qui anche la provincia di Aor. Di, di, delle parti di Cuneo, l'amico delle parti di Cuneo mi ha mandato un messaggio un paio di giorni fa e mi parlava di te ma che mi ha, ha detto aspetta andiamo eh, non me lo ricordo più forse ti ha detto che ho fatto il Giappone in QRP interrogativo? Eh, ti ringrazio, ti ringrazio, ma eh, solo pazienza e, e posteriore, perché io mi ricordo ancora il primo anno a cui ho parte, partecipato al CQ Worldwide, eh, avevo un punteggio di 680 e piano piano con gli errori si impara. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra per Italia X-Ray 1, Hotel Papa November. Con l'Overlay del Rock, che ho fatto prima in Italia anche io nel eh, 2019-2020, e eh, però, però eh, eh, non ero cuore P, non ero cuore P, eh, eh. Roger. Italia X-Ray 1 Hotel Papa November, no, quest'anno ho dovuto saltare causa forza maggiore. Secondo me, mi ha lanciato la vendetta di Montezuma. O montavo la stazione radio in bagno o se no non facevo il contest. Allora ho detto quest'anno saltiamo. Okay. Eh, guarda, se non ti dispiace metto il video del QSO su YouTube. Eh, dammi Roger, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra per Italia XRay 1, Tel Papa November. Eh sì, vai tranquillo, vai tranquillo, eh. vai tranquillo, mettilo pure. E io purtroppo, sai cos'è che io uso da questo microfono? Pecare, pecare il jack eh, mentre, mentre, mentre registro perché sennò ci si vedrebbe solo il monitor della radio e eh, non si sentirebbe niente poi taglio il jack devo togliere anche il box perché sennò eh, poi che io ricevo mi manda i e però adesso 5,9 ma 5,9 reali eh 5,9 reali eh Ah, guarda, eh, BQS riprendendo. Mi fa molto piacere perché io per la zona eh, Italia X-Ray 1 ho veramente pochi collegamenti. Eh, montagne contro montagne, la lotta è impari eh, rispetto a voi. Eh, comunque mi arrivi veramente bene, ottimamente, considerando anche che ho l'antenna non orientata perfettamente per eh, il tuo QTH. Eh, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra per Italia X-Ray 1, Tel Papa November. ti detti gradito per me eh, che vuol dire che io per te sono Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a riascoltarci Italia 04 Vittor Quebec Siena in QRP Italia x 1 HPN. Ciao, ciao. Alessandro, grazie. Mm -hmm. Ciao 73, buon Natale a te famiglia, e buona fine dell'anno e speriamo in un ottimo anno nuovo. E Mantieni sano, ciao 73. Affermativo, affermativo. Eh, volevo fare l'upgrade a tre elementi, ma il figlio, ero riuscita a contattare il figlio, mi ha dato la brutta notizia della scomparsa del Papa Chilo Whisky. Ah, mannaggia. E' un Italia 4, vero? No, eh, negativo. Zona 2. Zona 2 Milano. A te il cambio. tra 10 minuti vado se è possibile vedere il video di Youtube che hai messo, lo carichi quando più o meno Alessandro? Ah guarda lo carico subito, faccio la preview del, del test di questo apparato, ma dal, dalla tua opinione e da quello che sto vedendo io in questi pochi minuti mi sa tanto che oltre che provarlo me lo compro. Italia Zulu 4, Victor Kebex Sierra per Italia X Ray 1, Tel Papa November. Roger, il problema sarà leggere il manuale perché sono parecchie pagine, eh, ti giuro che io l'ho acceso e ho schiacciato il PTT, mi sono messo sulla banda dei 40 metri dato che faccio solo quella e, e ho iniziato così, mm, qui c'è pieno di bottoni, ne so forse il 5% cosa significano, Ok, a te il cambio! Roger Roger, il collega della zona 9, se mi dà il nominativo, grazie, scusa. Sì, serve scusate, qua per l'intervento a Gambadena è un pezzo che vi ascoltavo, qua Italia, Tango 9, Venezia, Juventus, Sotario, Il T9 Victor, Oscar, 9, Turio, come è Victor, Giulio e Tosca, il nome è Tullio, come vedi in Roma, Tullio, Torino, QTH e Messina. Comunque, Alessandro, vieni bene... È... A parte il QRP, anche l'apparato modula bene perché la sua modulazione, anche con un segnale basso, è piena. E saluto da due anche al collega di Osta, interaxtre 1, tenuto a Papane, in Ripeto, qui 9 Victor Giulietto Oscar. Ancora a te, Alessandro. Ah, Ok, BQS riprendendo. Mi scuso con il collega della zona 1. Eh, guarda, il tuo rapporto è 5,758. 5,758. Eh, darei il cambio al collega della zona 1 Italia. X-Ray 1 Hotel Papa November. Prego. Sono Bianchi di 9 Vittorio Giappone, Euro, Giappone Oscar e Tullio da Messina, 5-9 reali, un punto, era mei QSL, e... Io continuerei con le chiamate che sto facendo un'attivazione, se volete vi lascio un attimo che trovate la frequenza, ok Alessandro? Roger, Roger, ti ringrazio. No, guarda, eh, spengo, vado a prendere il caffè e una grappa. Lo so che è figurare male, ma eh, mi prendo una grappa e, e nel mentre carico il video. Eh, ti ringrazio ancora, Italia X-Ray 1, Hotel Papa November, Italia Tango 9, Victor, eh, Yankee Uniform, se non ho copiato male. Dammi Roger. arriva lì bene nonostante la distanza e il QRP ma io a minuti vado a pranzo per cui neanche io mi posso trattenere i saluti anche ai Alex 31 sempre ci lasciamo libera la frequenza grazie e se non ci dovessimo sentire è biglier ciao ciao io ok giulio va bene allora buona giornata Sono quattro vittorie per sieda in cuore Buona giornata, fatemi bene, buone feste e poi più tardi mi guarderò il video. Ciao Alessandro, grazie. Ciao 73, ciao.